Ciao a tutti. Oggi prepareremo la carne alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: fettine di carne tenera, salsa di pomodoro, olio, pepe, sale, origano e aglio. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a posizionare la carne all'interno del varoma e del vassoio del baroma e la condiremo con olio, sale e origano. Iniziamo mettendo nel boccale l'olio e l'aglio e andiamo a insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 2. Adesso andiamo a mettere la salsa di pomodoro Il sale Il pepe l'origano dopodiché andiamo a chiudere con il coperchio senza il misurino andiamo a prendere il nostro varoma nel quale avremmo posizionato la carne sia nel vassoio che all'interno e abbiamo precedentemente salato condito con olio e origano andiamo a posizionarla chiudiamo il varoma Andiamo a cuocere per 10 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Adesso andremo a eh, girare la carne per farla cuocere dall'altro lato. Dopo aver girato la carne, adesso andremo a riposizionarla e proseguiremo la cottura per altri 10 minuti. 10 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1, la nostra carne è pronta, andiamola a trasferire in una pilofila e ricopriamola con il sugo, la nostra carne alla pizzaeola è pronta, andiamo a impiattare. Carne alla pizzaiola. Grazie e alla prossima ricetta.